Grazie Presidente, intervengo. Grazie Consigliere Bernardini. Se non c'è nessun altro... Hai già parlato, Ha già... già parlato lei, dieci minuti? Come? No, te, te, te lo cito io, regolamento. Hai parlato già i tuoi dieci minuti? No, quello aspetta soltanto i consiglieri. Legga l'articolo 58. Legga... Leggerlo. Eh, tu sei capigruppo, eh? Capigruppo 10, consiglieri 5. Tu sei capigruppo? No. No. Articolo 58, amore, te lo dico io. Lo trovi prima. Ma che se Eh, I sindaco, gli assessori competenti e i consiglieri eh. hanno facoltà di idea che non due minuti esatto. Però quando, se tu leggi il, quando il primo, dice quando non sovvengono specifiche discussioni del regolamento, i consiglieri adori, i sindaci, e gli assessori competenti e ogni consiglieri. Capogruppo possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di dieci minuti tranne che non sia diversamente richiesto dal presidente del consiglio comunale per brevi precisazioni e chiarimenti lei è un capogruppo ha avuto i suoi dieci minuti ha avuto i suoi 10 minuti segretario segretario se mi se sbaglio ben precisa che è il comma b Segretario, mi collega se sbaglio, hanno gli fatto di replicare. Intenda l'italiano, presidente. Replicare agli interventi. Che cosa significa? Ma che se c'è stata una discussione, ho diritto di replica in base al comma B. Ma lei è capogruppo, ha diritto a dieci minuti. spiega la differenza tra capruppo consigliare e consigliere comunale Non sono gli altri cinque minuti che io devo concedere che mi mancano dalla faccia da concedere parliamoci No male. no però Ma... mi dà una definizione perché però lei, ha, lei è È una, una questione di un regolamento consigliare non è un consigliere comunale È una questione di e regolamento è il segretario eh. non, non, prego, non La segretario poi... ah, prego Ah eh, ci stanno i cinque minuti Ecco ci stanno. Però posso. tanto per mettere i puntini sulla I è una concessione Prego No ha non ho capito È una concessione Prego non è una concessione. Che fa la che gli fa il presidente prego sulla procedura è non è una concessione perché ripeto e Pre. rileggo l'articolo 58 Il quando... Letto pure io, però. quando non sovvengano specifiche disposizioni del regolamento comma a i consiglieri relatori, il sindaco, gli assessori competenti e ogni consigliere capogruppo possono intervenire per una sola volta, come dice lei, sull'oggetto in discussione e per non più di dieci minuti, Bra. tranne che non sia diversamente richiesto dal Presidente del esatto. Consiglio Comunale per breve precisazioni, Erich E, esatto. e tu sei A. capogruppo! Comma A! Tu sei parlare. capogruppo! parlare! Comma B! Il sindaco, gli assessori competenti e i consiglieri hanno facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Comma B. È rivolto ai consiglieri. Da, non abbiamo chiesto nulla a lei. È, è rivolto ai consiglieri. Accenda. Deve essere Deve No, ma non ci deve stare cito il segretario. Il segretario Prima a... di tutto il segretario, chiamato, non deve stare cito, eh. il segretario è chiamato anche a risolvere i problemi. Infatti io lo sto chiamando a risolvere i problemi, eh. Il, eh, quindi che sia zitto non me lo può dire lei? Scusatemi, esatto. me lo può dire solamente Sono il presidente. io, segretario, sto facendo un intervento io lo fa dopo. Eh. Allora, segretario, gentilmente, secondo lei ha diritto il consigliere un attimino banchi, posso? E si è sempre fatto il diritto Ma di nessuno ti rileva. Proprio voglio, voglio chiarire una volta per tutti. Segretario, secondo lei. Siccome è... il consigliere già nella scorsa volta inappropriamente ah, ha tacitato sia il Presidente che il Segretario di Incompetenza, forse ehm, in sbagliando fede. in buona fede, allora a queste il regolamento sicuramente non è preciso, ma è rivolto, se il, se il primo comma dice che il capogruppo non può intervenire più di una volta, il consigliere capogruppo non si può sdoppiare e intervenire come consigliere, allora o interviene una volta come dieci, per dieci minuti come capogruppo oppure interviene come... So, le cinque minuti sono rivolte ai consiglieri che non sono capo, capigruppo, allora i consiglieri che non sono capigruppo, allora possono intervenire anche loro per dieci minuti? Possono intervenire solo per cinque minuti. Ora, visto e considerato. Il... Prego, posso? No, sto so solo concludere. Pardon, no, parlo io che non sono, non sono non il presidente, non poi parla lei che è il consigliere. Grazie. C'è co, il comune? Visto e considerato, non considerato non che sono democratico, democratico, democratico, prego, sì, riconcedo cinque minuti. È, non è democratico lei, presidente, perché per tutti prego. i. fatti che ha citato il segretario dell'ultimo consiglio comunale, dove vi ho. Uh, vi ha, uh, devo rivedere i verbali, ovviamente, vi ho detto de del fatto che siete incompetenti in materia. Alla, diciamo. sarà la magistratura a verificarlo perché ho una querela Iori orio io più altri a cui rimetto tutto quello che è successo nel passato consiglio comunale perché è stato un affronto non a maurizio berretta va bene la qui... figura del consigliere comunale dobbiamo andare nel del giorno, quello che fa lei poi lo deve fare in separata sede ecco, faccia l'intervento per cortesia e basta per, per il resto ci sono gli avvocati poi e non mi stacchi il microfono. Non si seccato solo. Sono stato eh, io l'altra volta sono stato molto educato e vi ho specificato che non avevo fatto ingiurie e non avevo fatto istigazione alla violenza. È stata una gestione completamente errata della Presidenza del Consiglio di quello che è successo, un fatto grave, ma il fatto, dopo che mi ha infastidito di più, che eh, Questo qui, non è del giorno. Deve parlare dell'ordine del giorno deve parlare dell'ordine del giorno deve parlare, de parlare dell'ordine del giorno deve parlare dell'ordine del giorno, prego il fatto di staccare il microfono è un'altra un azione antidemocratica, caro Presidente antidemocratica antidemocratica, sto facendo l'intervento io se gentilmente può stare in silenzio, deve stare in silenzio. Se mi fa fare il diritto di replica dei cinque minuti, io continuo, ma non è una concessione, perché lei non fa nessuna concessione, ha una gestione errata.